Benvenuti di nuovo sul canale di Islam in italiano. Oggi inizieremo il nostro nuovo programma dal titolo: Quiz islamici. L'argomento di oggi sarà: al al Atha, il pellegrinaggio islamico e la festa del sacrificio. Il quiz è composto da 10 domande. Per ogni domanda avete 15 secondi a disposizione per rispondere correttamente. Il quiz è superato con 6 risposte corrette su 10. Ora possiamo iniziare. Prima domanda. Qual è il quinto pilastro dell'Islam? Il digiuno del Ramadan il pellegrinaggio, la preghiera, la testimonianza. Tempo finito. La risposta esatta è il pellegrinaggio. Seconda domanda. Quando avviene il rituale del pellegrinaggio? Mese di Shaban. Mese di Ramadan. Mese di Duligia. Mese di Shawal. Tempo finito. La risposta esatta è Dulija, il dodicesimo mese del calendario arabo. Terza domanda. In quale giorno i musulmani festeggiano la festa del sacrificio? Il 10 di Dulija. Il 27 di Ramadan. Il primo di Muharram. Il primo di Shawal. Tempo finito. La risposta corretta è il 10 di Duligia. Quarta domanda. Come si chiama il luogo sacro intorno a cui girano i musulmani durante il rituale del pellegrinaggio? Zamsam, Musdalifa, Arafat, Kaaba. Tempo finito. La risposta corretta è Kaaba. Quinta domanda. Come si chiama il colle su cui si riuniscono i pellegrini nel nono giorno di Dunija? Mina. Arafat. Safai Marwa. Iram. Tempo finito. La risposta corretta è Arafat. Sesta domanda. Cosa ci fa ricordare la festa del sacrificio? Il sacrificio di Abramo, pace su di lui. La fine del mese di Ramadan. La salvezza di Mosè dal faraone. La nascita del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui. Tempo finito. La risposta corretta è il sacrificio di Abramo, pace su di lui. Settima domanda. Quanti giorni dura la festa del sacrificio? Tre giorni. Quattro giorni. Un giorno. Cinque giorni. Tempo finito. La risposta corretta è 4 giorni. Ottava domanda. Quali animali sacrifichiamo nella festa del sacrificio? Polli, ovini e bovini. Polli, cammelli e bovini. Ovini, bovini e cammelli. Bovini, ovini e maiali. finito. La risposta corretta è ovini, bovini e cammelli. Nona domanda. Da quante racatt? Unità di preghiera è composta a 3 unità, 4 unità, 5 unità, 2 unità. Tempo finito. La risposta corretta è due unità. Decima e ultima domanda. Quale tra queste opzioni non è una sunna, cioè consuetudine della festa del sacrificio? Lavarsi e vestirsi bene. Digiunare. Fare gli auguri. Profumarsi. Tempo finito. La risposta corretta è digiunare. Congratulazioni, hai vinto. Sei un vero campione. Per oggi abbiamo finito il nostro quiz. Se ti è piaciuto il quiz, metti un mi piace. Iscriviti al canale. Condividi con i tuoi amici. E commenta dicendoci a quali domande hai risposto correttamente. Adesso devo salutarti. Noi ci vediamo al prossimo quiz. Insha'Allah!